Stamattina parleremo di un tema che da almeno 5 6 anni è molto importante. Io sono un socio fondatore di Slow Web. Slow Web è un'associazione nata due anni fa, fondata da me e altri professionisti torinesi che mira proprio a divulgare, a diffondere l'uso consapevole del web. Eh, volevo cominciare con la domanda. Quanti di voi vanno su Facebook? Alzate la mano per favore. Voi vanno su Facebook, mi uh, no. ah, aspettavo, aspettavo più gente quindi siete un po' dove della no, comunità. Io su Twitter, Twitter. Twitter. Mm. Bene, comunque avete una certa familiarità no. con le reti no. sociali, con no. Facebook va bene, perché oggi parliamo di reti sociali. In realtà, io le parlerò molto male delle reti sociali perché. Scusi, scusate, eh, ci siamo... mm -hmm. La Ok, mi sentite? Qualche prova tecnica? Perché sì, volevo. Bene. bene, grazie. Allora dicevo, parlerò molto male delle reti sociali, ma non tanto perché loro siano un diavolo in persona, quanto perché parlare male fa sempre bene. Cioè le notizie cattive, le, le, le critiche no? sono sempre più, più diciamo, vivono più a lungo che le notizie positive. Questa è l'esperienza che tutti noi abbiamo, no? Lo dico anche perché è uno dei motivi del successo delle del sociali perché i social sociali, i post che hanno più successo, quelli che sono quelli critici, sono quelli le maledità, sono eh, i pettegorezzi. C'è ancora un po' di rumore in video. Patrizia, scusami, c'è... <ride> Ci sono delle interferenze. Allora, il, il, il problema è questo perché i sociali sono gratis, cioè noi ormai siamo abituati da sempre a, a, a non pagare quando siamo su internet, no? Questo è un po' nel DNA della, di internet, perché internet quando è nato era nato come collegamento tra quattro università, che erano nello Utah, erano a San Francisco, erano a Los Angeles ed era nato nell'ambito di un programma militare, però era nato soprattutto per consentire ai professori universitari di scambiarsi i documenti, informazioni, eccetera. Quindi era chiaro che era nato in un ambito in cui non si pagava, no? in cui l'atteggiamento era cooperativo. Poi internet è cresciuta, ha mantenuto queste caratteristiche che sono state sfruttate in maniera negativa, direi, dal capitale, cioè da coloro che, hanno interesse, che avevano interesse a farsi i soldi su internet in particolare le reti sociali. Quindi quello che cercheremo di spiegare è come funziona la baracca, nel senso che come mai noi abbiamo un quanto gratis, no? chi, è, chi è così generoso da legarci tutti i servizi, la possibilità di condividere foto, di parlare con gli amici, eccetera, eccetera. Vediamo cos'è la rete sociale. Le allora, reti sociali c'erano ben prima che ci fosse internet, è un'esperienza credo comune a tutti quella del piccolo paese, del villaggio, no? in cui mi ricordo io sono nato in un paese vicino a Trieste, c'era mia nonna e mia nonna usava i soprannomi per parlare dei paesani, e le, le cose, gli argomenti erano molto spesso pettegolezzi, no? perché era il tipo di comunicazione che si svolgeva in una piccola comunità, quella era la rete sociale. Se ne sono occupati i sociologi poi, erano definito la rete sociale storicamente come un gruppo di persone eh, in cui eh, ognuno è in grado di seguire emotivamente cosa fanno gli altri. E più o meno si è visto che questo gruppo è intorno ai 150 persone, cioè in un villaggio di 150 persone ognuno più o meno sa cosa fanno gli altri evidentemente in termini sintetici non è che uno sa la vita di tutti però diciamo i pittagorezzi le notizie le caratteristiche le caricature sono le cose che girano e formano questa specie di comunicazione no? che va al di là della, della comunicazione verbale questo qua si chiama numero di Dumba 150 persone e si basa su dei meccanismi che sono molto umani cioè approvazione, una voglia di essere considerato bravo. Tra l'altro si chiama bias di conferma. Bias in inglese è qualcosa che significa più o meno pregiudizio. No? Quindi un bias di conferma è un pensare, un atteggiarsi in modo da essere confermati, quindi di, di, di riscuotere l'approvazione di tutti, che è un desiderio molto umano che sentiamo tutti. Noi. L'altro meccanismo, la base delle reti sociali storicamente, è l'identità, il meccanismo di, di il desiderio di affermare l'identità del gruppo. No? Beh, lo sappiamo anche dai tifosi delle squadre di calcio, ma non sono del genere, sono della Sampdoria, sono della Torino, hanno un'identità di gruppo che serve dal punto di vista evolutivo a difendersi dalle minacce esterne, cioè diciamo nella storia dell'umanità. Immaginiamo di essere in un villaggio della preistoria, essere molto uniti, avere un'identità forte, identificare il nemico, identificare l'esterno come un potenziale pericolo, è un qualcosa che è favorevole alla sopravvivenza. Come leggevo l'altro giorno, ha molte più chance di sopravvivenza colui che scambia una roccia pallini per un giaguaro, che non quello che pensa che il giaguaro sia una roccia. E anche se scappa non importa. No? però perlomeno salva la vita e quindi ne deduciamo che la paura è uno dei sentimenti fondamentali forse il più forte che motivano l'uomo in queste relazioni sociali segue che l'identità di gruppo lo stare insieme identificare il diverso come un potenziale nemico perché non lo conosciamo bene quindi quella roccia lì, magari un giaguaro, non è vero come una roccia però e ora allora noi scappiamo ovviamente trionfano in questo ambiente tutte le, le notizie negative, no? le storie di Corna, i pettegolezzi no? e queste cose qua, perché di nuovo sono qualcosa che identificano dei potenziali pericoli rispetto alla cultura del gruppo, rispetto alla sanità fatta nella vita del gruppo, rispetto al fatto che il gruppo continua a sopravvivere nel tempo seguendo, seguendo certi criteri con certi principi. Questo l'ha reso molto bene il mio cantante preferito che... L'obrezzo di Andrea, nella canzone bellissima, che è la Bocca di Rosa, in cui gli versi, la reazione di un piccolo gruppo, cioè del paese di Sant'Ilario, no? in cui le comari del paesino no? identificano questa signorina scesa dal treno come un potenziale pericolo no? e quindi cominciano subito a usare le, le, le dinamiche della rete sociale. Quindi parlo di corna, le maldicenze, no? l'invidia, eccetera. Faccio una parentesi per dire che poi avrete questa, questa documentazione qua e qua mi sono sempre dei link. Cioè io quando cito delle cose nelle mie diapositive che hanno un riferimento, metto sempre dei link in maniera che se qualcuno vuole approfondire l'argomento, clicca sul link e va a vedere dov'è. In questo caso non lo faccio adesso, ma c'è proprio... YouTube con Fabrizio Di André che, che canta Bocca di Rosa. Ovviamente queste dinamiche di sopravvivenza del gruppo hanno anche delle conseguenze negative per chi non fa parte del gruppo. No? Quindi lo straniero viene visto con sospetto, viene osteggiato, no? Le notizie negative, come dicevo prima, hanno molto più successo delle notizie positive perché sono quelle che garantiscono meglio la sopravvivenza perché stimano paura e quindi uno si difende e no? si mette in posizione di sicurezza. In questo ambiente qua, in cui queste sono le dinamiche sociali, è ovvio che il senso critico, il confronto democratico queste cose qua rimangono belle parole però non funzionano tanto proprio perché le dinamiche sono di tipo emotivo e non razionale e sono state evolute dall'evoluzione naturale per migliaia e migliaia di anni quindi è una cosa forte che sentiamo dentro, tutti noi, eh? non c'è nessuno che è immune non è che uno viene qua e dire io sono bravo, siamo tutti da questo punto di vista uguali, siamo animali umani che abbiamo avuto successo proprio perché siamo stati guidati da questi sentimenti, da queste reazioni istintive. Viviamo male le proprie ostili, cioè quando, quando uno fa parte di un gruppo e viene un altro a dirgli guarda che però diventa, sembra quasi di vivere un atto di ostilità. Ripeto l'esempio tipico sono i fan delle squadre di calcio, no? Quindi se il senso di gruppo è molto forte e si è arrivati di ostilità vera e propri quando si meno fra di loro. Bene, a un certo punto Mark Zuckerberg aveva fatto nella sua università una piccola rete sociale in cui diffondeva le immagini delle ragazze, non so se avete visto tutti quanti il film The Social Network, che è uscito mi sembra l'anno scorso, che fa la storia di Facebook. Perché ha avuto un grande successo? Perché non è che ha fatto una rete sociale in cui diffondeva i principi del cristianesimo o spiegava come com com com com è giusto non pigliarsela con le persone di colore, ha fatto una rete sociale in cui condivideva le foto con ragazze più belle. E quindi rientriamo proprio nell'ambito delle cose che dicevo prima, no? andate a toccare proprio i sentimenti emotivi, proprio le lezioni emotive che dico che tutti noi abbiamo, eh? c'è cioè una relazione con una tutti, lui l'ha messo io per te. Questo ha permesso di aumentare la popolazione da quel piccolo villaggio di 150 persone del numero di Dumba, prima all'università, poi a più università e poi a rete internet americana e così via, perché in rete non ci sono barriere, chiunque può accedere no? ai, ai contenuti di un altro e Zuckerberg ha fatto proprio una struttura informatica che consentiva il facile accesso ai contenuti pubblicati. Pubblicati da chi? Pubblicati da tutti, perché l'altra novità è questa. Nella storia di internet, no, all'inizio il web era un meccanismo in cui c'erano i siti, ma i siti venivano pubblicati solo dagli editori. Quindi c'era una struttura centralizzata, governata dai grossi editori, che pubblicavano i siti. Parlo degli anni 90, più o meno. No? Quindi era molto complicato per un utente normale come potremmo essere noi. Mettere qualcosa su internet, come si dice, no? mettere qualcosa su internet, perché richiedeva competenze tecniche, uso di linguaggi, disponibilità di computer, eccetera. La rivoluzione è stata il web 2.0 che ha consentito a chiunque di noi, in modo molto semplice, di mettere le proprie cose su internet. Quindi tutti quanti sono diventati produttori di contenuti e editori. La craniata di Zuckerberg è stata quella di mettere su una struttura informatica che consentisse di pubblicare in modo semplicissimo, quindi di fare il famoso post. No? Cioè chiunque di noi con due clic mette qualcosa su internet, può mettere la foto del gattino, può mettere una sua considerazione filosofica o i fiori del suo giardino. Ne discende in modo quasi automatico, che la rete sociale, quella che dicevo prima, viene creata no? da tanti personaggi su internet che stabiliscono dei legami sul fatto che il posto di uno piace all'altro. No? Tu metti un gattino, a me piacciono i gattini, allora io vedo il gattino e dico: che bello, e metto like. Quindi si forma subito una piccola rete sociale di amanti di gatti usi i gatti perché come esempio perché penso che siano il contenuto più pubblicato su internet no? e io poi ho tre gatti a casa quindi figurate con Superliga e tra parentesi io ne parlo male ma sono un utente di Facebook eh? quindi anche delle altre reti sociali quindi, quindi io pubblico sempre i gattini perché c'è anche il lato positivo cioè a me fa piacere quindi meccanismo della rete sociale quando i miei amici mettono i like sui miei gatti oppure fanno un commento spiritoso, oppure mettono anche loro dei gatti. No, vedete come si forma questa specie di maglia, questa specie di rete, grazie alla possibilità di comunicazione di internet. Quindi io con i miei gatti ho dei follower, come si dice, cioè gente che mi segue. No? Il follower è uno che viene avvisato con una notifica del fatto che io metto un nuovo gatto. Poi può fare i commenti quindi sulla foto del gatto che metto io lui può mettere dei commenti, no? me la commenta, pubblica dei commenti e io posso dire sì, il tuo commento mi è piaciuto sei spiritoso, posso mettere un, un dittino in alto posso mettere una faccina che ride, no? quindi in qualche modo stabilisco, si chiama reaction, in gergo questo stabilisco rendo esplicito un mio sentimento no? nei confronti del contenuto o del commento che il mio follower ha messo. Se poi al mio follower il mio contenuto piace moltissimo, se ne appropria, quindi lo condivide anche lui. Quindi quel contenuto che era mio, faceva parte del mio flusso di dati, va a far parte del suo flusso di dati, e lui a sua volta ha pubblicato quel contenuto e si diffonde no, tra altri follower. Quindi c'è una diffusione virale, si chiama non a caso, abbiamo tutti esperienza in questi mesi di pandemia no? di come un contenuto possa viaggiare velocemente su una grande popolazione grazie a questo meccanismo di viralità che però c'è lì il segreto, no? è lì il punto in cui Facebook comincia a guadagnare soldi adesso vediamo di spiegarlo meglio vabbè qua ho messo semplicemente un elenco degli esempi più famosi di reti locali, di reti sociali vabbè Facebook eh, no? che tra l'altro che in questo momento è quasi intorno ai 3 miliardi di cioè, utenti, voi pensate che c'è Facebook e col collega 3 miliardi di utenti sulla popolazione mondiale di 8, cioè, è una potenza finanziaria, economica e soprattutto in grado di dare un eh, orientamento ai significati no? che è potentissima. No? La Chiesa Cattolica non so sempre arrivata alla dimensione di questo tipo nel corso dei suoi miliardi anni di pur considerando che, come dicono i giovani, Facebook è una roba da vecchi, è già superata, perché loro hanno altri meccanismi che sono più semplici e dinamici, come TikTok, no? che è una roba per cui pubblicazioni, io non ho menzionato, ma credo che si pubblicano solo dei primi video, anche no? video di qualche secondo. Poi c'è Twitter, che è quello usato dai politici, no? che è nata, eh, Twitter vuol dire cinquettio in inglese, quindi è nato come se fossero tanti 5 T uccellini, no? E che ha avuto molto successo con i politici perché la struttura del linguaggio, che sarebbe per prima un discorso molto lungo, è tale da veicolare bene gli slogan e le frasi, no? le frasi veloci, no? Quindi non so, un Trump è un maestro di Twitter poi abbiamo quelli un po' più specialistici no? a chi piacciono le foto, a me piacciono le foto io uso molto Google Photo no? che permette di fare tante cose con le foto quindi non solo di condividere ma anche di lavorare sulle foto stesse Vabbè, poi abbiamo Reddit insomma ne abbiamo moltissimi no? Youtube per i video LinkedIn quella che si è specializzata per il lavoro no? quando uno vuole, vuole, vuole condividere il proprio curriculum vitae va su LinkedIn poi ci sono quelle specializzate su musica, meeting per gli incontri, Alibaba che è una specie di Amazon cinese enorme, anche questo. WeChat che è molto interessante perché una rete sociale cinese, qua si distingue, scusate, tra le reti sociali occidentali, Facebook, Twitter e quelle, e quelle cinesi, per dei motivi che saranno chiari in seguito, perché la rete sociale permette il controllo delle persone. No? perché si accede ai dati delle persone e quindi uno riesce praticamente a sapere cosa la pensa la gente quindi il governo cinese ha favorito d'accordo con il capitalismo emergente cinese il nascere di reti sociali cinesi no? che sono appunto ehm, Alibaba che serve per gli acquisti e WeChat che è nato come LinkedIn come, come, come si chiama come, come, come servizio di messaggistica, come WhatsApp, no? però si è esteso perché pure parte dei messaggi si è esteso al punto tale perché ci hanno messo dentro servizi di acquisti, eccetera, da praticamente dominare. Mi dicono, c'è un libro molto bello su questo tema, da dirlo. Poi, infine, ho messo anche tutti i libri che sarebbero da leggere: da dominare la vita sociale del cinese. Quindi, il cinese è un po' tracciato nella sua vita quotidiana sembra da uricciare continua a usarla e il governo cinese continua a cercare di capire che cosa fa dicevo il, la, la diffusione di un messaggio in rete sociale è assicurata dalla viralità come dicevo prima cioè dal fatto che in modo organico cioè in modo naturale diciamo il messaggio rimbalza da una rete all'altra quei meccanismi che illustravo prima quindi quelli dovuti al fatto che io ho dei follower, che il follower condivide, che metti like, che sono le notifiche che comunicano a tutti quando qualcosa è cambiato, eccetera. Ma il punto fondamentale forse è questo, cioè le cose che io vedo sul mio flusso di notizie di Facebook non sono quelle ordinate in senso temporale. Cioè se io ho tre amici che mi mandano dentro, che, che pubblicano delle cose. Non è che io vedo in ordine quello pubblicato da A, B e C. Il flusso delle cose che vedo non lo decido io, lo decide Facebook. E questo è il punto chiave perché Facebook mi fa vedere quello che vuole lui. Quindi l'enorme mora di dati che viene raccolto dalla comunicazione di tutti viene poi distribuita, secondo le regole di distribuzione e di diffusione, da Facebook secondo i suoi criteri, che sono evidentemente i criteri di business. Nel caso di Facebook possono essere criteri di altro tipo nel caso che sia un governo a, a, a controllare questo flusso. Cioè un'altra parola, in questo modo si plasma il mondo. Cioè Io ti faccio vedere, quando poi dirò dopo, che i reti sociali stanno diventando un punto unico di informazione. Cioè la gente lo faccio anch'io, io non mi tiro indietro, al mattino guardo su Facebook quello è successo. Mi trovo anche nei giornali, insomma io mi informo, ormai come moltissimi, in gran parte tramite i social. sociali. Non vado quasi più ridicola a comprarmi un giornale no? e quindi il mio mondo, l'immagine del, del mio mondo, viene forgiata da, un unico, da pochi fornitori che sono Facebook e social. E quindi, avendo degli interessi ben precisi, no? una volta prima, si diceva che era la stampa era il giornale della Fiat ricordate? La Busiana la chiamavano ed era un meccanismo simile, solo che poi su scala planetaria lo stesso meccanismo di condivisione mi porta a creare quelle che si chiamano le camere dell'eco o delle buone non paolo perché se a me piacciono i gatti e ai miei amici piacciono i gatti si forma una comunità che fondamentalmente vede messaggi di gatti maggior parte delle informazioni che arrivano riguardano i gatti, no? e quindi non vedo, io non vedo più normalmente nel mio flusso di notizie, non vedo le informazioni magari interessantissime che riguardano i gatti, perché io ho detto che ne piacciono i gatti, questo si chiama camera dell'eco perché è un po' come se ci dicessimo sempre le stesse cose, noi facciamo parte di un gruppo cioè, a me piace andare in montagna, anche a me piace andare in montagna, guarda che mi piace andare in montagna, che bello sciare, no? Però chi va al mare non sappiamo cosa fare. Eh? E questo è, diciamo, un rischio per la democrazia. Perché siccome la democrazia è basata sul confronto delle idee, più io vengo isolato, più, vengo, eh, più, più rimango chiuso nel mio piccolo villaggio, no? e meno la possibilità di verificare criticamente le idee degli altri e quindi confrontarmi e quindi fare un'idea complessiva di come funziona il mondo. Meccanismo usatissimo nella propaganda politica di cui vi parlerò dopo. È nato un termine giurgale che si chiama dark news, cioè notizie oscure, notizie che non vedo, perché io chiuso nella mia camera d'elenco non vedo il resto del mondo. Quindi altri gruppi parlano di cani, per me i cani sono dark news, eh? sono notizie oscure, ci sono, ma io non riesco a cederci. Perché il controllo di accesso è controllato da Facebook e dalle altre reti sociali, perché sono loro che decidono cosa io vedo. E il decidere è basato fondamentalmente in base alle mie scelte. Io ho dichiarato che mi piacciono i gatti, quindi loro continuano, però anche in base ad altri criteri, che adesso provo a ad illustrare. Va ah, bene così sono chiaro? Se avete dei problemi alzate il Tina e vi fate la domanda. L'altro meccanismo eh, molto suddolo attraverso cui Facebook voglia raccogliere notizie e che è un po' una conseguenza del web 2.0 ha un brutto termine gergale che si chiama gamification. Se io riesco a rendere le interfacce, se io ho una rete sociale e la progetto, in modo che le interfacce che voi usate sono del tipo giocoso e vi divertono probabilmente voi più, vi piace di più entrare nella mia rete locale fino ad arrivare a dei livelli di dipendenza no? cioè se io metto dei giochi no, che possono provocare dipendenza voi sarete sempre lì sulla mia rete locale a continuare a mettere dentro i vostri dati ovviamente è un vantaggio per me che sono un gestore della rete locale qua ho messo un esempio banale ma mi è capitato su Facebook di vedere un post di un'amica che ho subito tolto il nome no? che ha risposto a un giochino sapete quei giochini del tipo cos'eri tu nel 700? se rispondi così o rispondi così, e lei ha risposto in un certo modo e gli ha detto che era una strega nel 1522 no? conoscendo la ragazza che è molto, che è molto in gamba molto sveglia, immagino che questa decisione di Facebook di fargli vedere come una strega l'abbia gratificata, perché lei probabilmente si sente un po' ribelle, no? e quindi lei in questo modo viene coinvolta, risponde emotivamente e continua a mettere dati, perché ha messo dati? Perché probabilmente quando ha rispondendo alla domanda ha risposto in qualche modo, quindi ha dato un dato, no? che Facebook si è catturato. Quindi uno dei modi, diciamo, io vi dicevo uso le reti sociali, però c'è un modo... Deve essere un modo consapevole, perché non si può rifiutare il mondo, no? Cioè, cosa dire? Va di macchina che sanguina. Però uno dei modi di um, usare le reti sociali è di farle in modo consapevole. Quindi se uno sa cosa c'è dietro, probabilmente si limita dell'uso a certe cose e magari non va a giocare. Oppure può anche andare a giocare, però deve sapere che mentre gioca gli capitano certe cose, che rischia di dipendenza, le sue informazioni vengono catturate, eccetera. La gamification è una cosa importante di cui si parla pochissimo. Ci sono stati, io ho partecipato a un po' di progetti di ricerca in ambito europeo sul tema della rete quando ero più giovane e ha citato moltissimo proprio come una metodologia di progettazione dell'interfaccia. Quindi non è una cosa che mi sto inventando, è una cosa scientifica la gamification. Cosa succede? Che un po' a fronte di tutto questo no? eh, c'è stato un fenomeno di eh, sfiducia diffuso da parte di tutti noi nei media tradizionali. No? Cioè, la, la, la, è, è come dire, se io comincio a ascoltare il mio cognato in rete, il quale mi parla male del Governo e siccome so che il mio cognato è una persona brava, che io stimo eccetera comincio ad avere molta più fiducia in mio cognato che non nella Repubblica eh, che è venduta dal giornalaio. quindi è un, si è verificato proprio una crisi della stampa e del, dei medi tradizionali di comunicazione proprio perché è venuta fuori la novella che i mezzi di comunicazione, ed è anche vero, sono in mano ai poteri forti, no? che fanno di noi ciò che vogliono, invece Facebook lo fa, no? e il mio cognato è una persona molto più affidabile perché è uno come me. Anche qua un po' la dinamica, la dinamica mentale. Però io il mio cognato, fino a prima di Facebook, lo sentivo raramente, magari che facevamo una telefonata a Natale, adesso invece me lo vedo tutti i giorni. Quindi il mio cognato diventa una fonte di notizie no? eh, buona, affidabile che io ascolto volentieri perché sono in camera dell'eco perché la pensa come me e quindi ho un bias di conferma Cioè io vengo confermato delle mie opinioni dal fatto che il mio cognato la pensa come me che in tutta la mia camera dell'eco la pensiamo tutti uguali quindi guarda come siamo bravi, guarda come siamo forti e che diavolo ci racconta il giornale o il telegiornale perché quelli sono invece quelli che pensano che, eh, dire, la storia del vaccino no, è esemplare da questo punto di vista, tutta la dinamica che si è scatenata, no? le, le, le, diciamo, le competenze fittizie che si sono sviluppate sui vaccini sono tutti medici adesso, tutti, tutti biologi, no? perché è effetto questo di un meccanismo che si chiama effetto Dunning-Kruger, no? studiato dai sociologhi, in cui sembra che le persone che abbiano meno capacità critica, meno cultura, sono quelle più forti del loro giudizi. Quindi tanto più uno, no? Diciamo, ha studiato poco, è semplice, eccetera, tanto è più forte delle sue convinzioni. Quindi quando dice che il vaccino è una disgrazia, lui è convintissimo, non smonti più, no? Mentre una persona che ha studiato di più, che è più conta, siccome la cultura porta in un, No? allora dice no, aspetta un attimo cioè è più disposto a sentire le idee degli altri e quindi a porre le proprie convinzioni su un piano critico no? da questo punto di vista le sociali sono un disastro perché come diceva Umberto Rico, senza se valutare nessuno ha la tua voce alle giovani di imbecilli no? finalmente l'imbecille ha trovato un modo di pubblicare la propria opinione no? e grazie all'effetto di un la difende fortissimamente Sempre poi, sempre più vengono rafforzate in questo giro le preoccupazioni, le paure, cioè gli aspetti negativi. No? Quindi la critica, eh, dove è, il governo piove il governo l'altro, tutte queste, queste affermazioni che non sono giustificate, magari sono vere, ma non sono giustificate, non c'è una differenza in questo. Anche qua c'è un link, questo qua non vi dove più cos'è, ma dovrebbe essere un articolo. Alcuni articoli sono in inglese, perché purtroppo. In quel caso vi ricordo che è molto facile, grazie alle reti sociali, grazie all'intelligenza artificiale, di cui parlerò dopo, no? avere automaticamente la traduzione in italiano. Quindi se voi andate su, su Google, su Chrome e prendete un, un articolo in inglese, c'è un tastino in alto a destra che dice traduci, e lo traduce in modo che sia altamente comprensibile. Certo, non è scritto da Dante piedi però vi garantisco che si capisce quindi ho messo gli articoli in inglese confidando nel fatto che voi potete avere accesso chi non sa l'inglese ha accesso alle traduzioni vedete anche questi meccanismi che fanno parte del resto di questa persona cosa se ne fa facebook e soci? dei dati? allora è ovvio che in quel modo noi diamo un sacco di dati no? I dati anche in maniera inconscia questo affare qua sa perfettamente dove sono io quindi ogni tot secondi trasmetto la mia posizione a Google che mi traccia. è vero che posso dire a Google guarda elimina la tracciatura però non me lo dice, qua c'è una simmetria di informazioni quando io ho comprato il telefono ho installato Google Maps eccetera, nessuno mi ha informato dicendo guarda che Google ti traccia e per disabilitare il tracciamento devi fare così, così, così, no? che è una cosa un po' complicata, perché devo schiacciare quattro tasti, andare in un link, andare un... a ah, configurare il sito, dopodiché è vero, se voglio eh, Google non mi traccia, però pensate voi quanta gente è in grado di fare un'operazione simile. Di fatto Google traccia tutti, qua c'è diciamo 90%, poi almeno le frega di che vuol dire che mi tracci, però è chiaro che se poi quando passo davanti a un negozio di scarpe mi vedo arrivare alla pubblicità delle scarpe, non capisco perché, perché sono passato la fabbricazione delle scarpe. Quindi Google l'ha saputo e ha venduto il mio dato, l'ha venduto a un fabbricante di scarpe, <ride> che mi ha sparato subito la pubblicità. E l'ha venduta a che prezzo? È eh, un prezzo abbastanza caro, dipende, ma dipende da quanto valgo io. Come fa a sapere quanto valgo io? Ma glielo ho detto, glielo ho detto perché ha saputo la mia professione, ha saputo, ha saputo più o meno quanto guadagno, ha capito la mia classe sociale. No? L'ha capito da tutta una serie di, di dati che gli ho dato e che lui ha aggregato, cioè ha analizzato, c'è cioè tutto un mestiere adesso, anche per episodi relativi all'ingegneria dei dati, cioè la capacità di analisi dei dati, no? perché i dati arrivano in maniera grezza. Poi dietro c'è un'elaborazione fatta da professionisti, fatta anche in modo matematico da professionisti, per cui i dati vengono correlati fra loro. Allora, se io sono un pensionato, che nel mio passato ho lavorato molto a Rolivetti e passo davanti a una rivoluzione di scarpe, probabilmente non sto male economicamente, e quindi magari potrei anche comprare la scarpa di un certo valore. Allora la pubblicità arriva sparando un modello, di un prezzo adeguato rispetto a quello che Google pensa e quello che ci indovina, no? Quali sono le possibilità economiche? Questo si chiama correlazione fra i dati, cioè l'abilità di mettere insieme tanti dati diversi no? e di estrarne un significato che viene usato e sfruttato in termini. In altre parole, se voi andate all'angolo della strada con i vostri dati dicendo sono un signore di 75 anni, mi chiamo Franco Barra, queste sono le mie informazioni, tutti se ne fregano. Cioè, voi vendete il vostro dato, lo vendete, ma nessuno lo compra. No? Se invece qualcuno oltre a questo mette un sacco di altre informazioni, il in dato acquista un grosso valore. Allora, è il grosso valore che serve a fare soldi. Soldi, soldi, qua arrivano i soldi da queste cose. Allora c'è una proposta messa in link di una, di, una, di una creazione californiana. Che voi sapete che i dati sociali non pagano, non pagano tasse perché eh, non ne pagano in Italia, perché hanno una sede sociale in Irlanda. In Irlanda le pagano poco perché in realtà i dati li comprano in Italia. Quindi alla fine, siccome sono delle multinazionali, riescono a giocare tra le varie nazioni in modo da non pagare in Italia pagare le tasse. Poi c'è anche un'altra forza, dice tu politico non mi rompe le palle perché se mi rompe le palle con le tasse poi ti sistemi io. Quindi i mm. vari politici stanno molto attenti nel proporre delle leggi che possono indebolire o tassare. fatto sta che di fatto ci hanno i di leggi immensi in questa maniera. Allora c'era una proposta di una questione, californiana che dice Ma noi dovremmo tassare i dati quando vengono eh, correlati. Cioè il vero valore è la correlazione dei dati, no? il valore che viene usato dalle reti sociali per farsi soldi, quindi noi lì dobbiamo colpire, no? Dobbiamo colpire la correlazione dei dati. Quindi dobbiamo capire quanto un'organizzazione come Google o Facebook dipende dalla correlazione, cioè quanto... Immaginatevi una fabbrica di una volta in cui c'era il tornio, no? Allora la produzione della fabbrica dipendeva dal tornio, no? Quanto erano bravi gli operai, il tornio, eccetera. Qua il tornio sono i dati correlati. Allora, è lì che vanno colpiti, fiscalmente, perché è un valore che loro ci stanno sottraendo, perché i dati erano nostri, quindi anche i dati correlati sono nostri. Dovrebbe essere un dominio pubblico, è un po' come il diritto di vignatico, no? nel Medioevo, eccetera, anche adesso c'era un bosco comunitario e tutti avevano il diritto di andare a far venga al bosco, no? perché era un bene comune. I dati dovrebbero essere... Beni comuni, cioè quando io do il mio dato, il dato non è più mio, ma diventa un bene comune della collettività, quindi andrebbero tassati per favorire dei vantaggi alla collettività, quindi costruire scuole, strade e così via, sulla base dei soldi che derivano dalla correlazione dei dati. Vabbè, speriamo, non so, non so, cosa dirvi, però mi sembra che i nostri politici non siano molto su questa, su questa, questa sintonia, la pensano un po' in un attimo. Siccome questi signori vendono dati, sono commercianti di dati, in gergo si chiamano data broker. Broker in inglese vuol dire commerciante quindi commerciante di dati. Durante la fase di correlazione dei dati si arriva alla profilazione. No? Cioè io, come, dice, come ho cercato di spiegare prima in quell'esempio delle scarpe, io vengo profilato, nel senso che ha capito benissimo chi sono io quanto guadagno più o meno, insomma in che fascia di popolazione mi colloco? Vengo schematizzato no? tramite delle cose di cui parlo dopo, la reazione si chiama la rete sociale e oltre, perché poi parlo dell'oltre, cioè l'intelligenza artificiale. Quindi vengo schematizzato tramite dei sistemi più o meno intelligenti che riescono a capire, e connesso di una certa classe di popolazione. Vengo schematizzato anche sulla base delle informazioni che io continuo a dare. No? C'è proprio una, una metodologia di, di analisi di dati che si chiama analisi del sentimento. Eh, cioè è noto la famosa storiella per cui quando, quando la gente è depressa converrebbe comprare in borsa quando invece Alberta conviene vendere, perché uno che è allegro è più disposto a investire, a comprare. <ride> Se un depresso. Allora, questo vuol dire giocare in borsa sulla base del sentimento dominante, no? Sarebbe anche di arricchirsi, magari. E qua è la stessa cosa, no? Se io ho detto i miei like, mi piace questo, mi piace quest'altro, le reaction, no? L'analisi del linguaggio, perché con l'intelligenza artificiale si arriva a capire che cosa uno vuole dire e uno scrive per farsi capire dagli umani, ma ci sono anche delle macchine che ormai lo capiscono con una percentuale di successo veramente buona, no? Non l'ho messo, perché mi sono dimenticato, ma c'è un istituto che si chiama OpenAI, cioè l'intelligenza Artificiale del Tipo Aperto, che è una società californiana, all'inizio non proprio che studia l'analisi del linguaggio naturale, si chiama Appunto Tale, che un sistema automatico è in grado di capire dei testi e di farlo un riassunto, comprensibile, un po' il mestiere che a noi facevano fare quando, quando eravamo bambini e elementari. Fammi il riassunto, ricordate, oppure al liceo, a scuola, insomma. Capitolo tra le due, spose fare riassunto. Questo mai viene fatto in modo automatico. Quindi è come dire che capiscono lo significato di quello che reggono. Oltre al fatto che se noi gli diamo l'opportunità, no? proprio di avere degli strumenti come questo, che adesso mi sta chiamando, scusate, ma io lo credo subito, Ok, allora, degli strumenti che eh, dicono dove sono, allora è immediato quello che si chiama micro-targeting, cioè individuare subito me come obiettivo micro perché sto passando davanti a un corso di scarpe e quindi di proporre la pubblicità delle scarpe. Quindi la pubblicità può essere su basi generiche per il fatto che sono profilato e apparteneva a una certa fascia di popolazione, no? Oppure puoi essere diretta perché c'è un mio targeting che mi hanno individuato benissimo di solito il metodo di cammino, cosa faccio, oppure perché io ho navigato, non so, sarà capita da tutti l'esperienza di cercare una cosa, avete bisogno di una cosa su Amazon, ve la comprate, non so, e immediatamente dopo siete ossessionati dalla pubblicità di quelle cose lì. Non so, io devo cambiare la macchina, ho provato a guardare in giro su internet la macchina che mi interessava, per 15 giorni che sono bombardato da... Post su Facebook, no? che mi fanno vedere le macchine, le macchine qua, le macchine qua, perché hanno capito che io cercavo una macchina, quindi mi hanno micro-targettato. Questa è l'altra tecnica di profilazione. Poi io, questo è un sospetto mio, non so se è vero, ma non so se avete notato, ma ha circolato una bufala con diffusione pazzesca, non 20 giorni fa in cui diceva non autorizzo Facebook a fare questo e quest'altro, no? perché i contenuti di questo profilo sono miei, figuratevi che cosa gliene frega Facebook se voi fate la dichiarazione di questo, ma un sacco di gente ci cascava. No? Quindi la gente si è messa a diffondere questa dichiarazione ridicola. E secondo me come è nata questa cosa? Io penso che sia un sondaggio era un'opinione personale, non avevo nessuna prova, però io penso che a Facebook mi sarebbe venuto in mente e dice vediamo un po' quanti scemi sono in giro, che poi li becchiamo in mezzo alla volta a loro. Allora contato agli occhi. Oh. Scusate, senza offesa per nessuno se l'avete condivisa, però questo è una sonda, no? Cioè voglio vedere un po' quante credono la gente, perché poi so chi l'ha condiviso e a questo punto ho creato un bel database di gente che dovrono. Io me la spiego così sta cosa perché altrimenti non saprei come giustificarla. L'analisi del sentimento, la sentiment analysis è appunto quello che dicevo prima, cioè sulla base del sentimento della gente provare a impostare le campagne pubblicitarie. Questa qua è una dichiarazione di un certo signore che era uno che aveva iniziato a analizzare queste cose e dice il 95 per il 95 il 95% del processo decisionale, cioè noi quando prendiamo una decisione pensiamo di farlo su base razionale perché siamo furbi, in realtà il 95% sembra che sia guidato da basso coscio, cioè da emozioni, da sentimenti, da cose che non riusciamo bene a dominare. No? E quindi l'analisi del sentimento diventa fondamentale. Eh? Cioè se tu sei triste, ti rendo un po' di cose più tristi. Che tu è anziano, se sei allegro magari ti faccio la pubblicità delle, delle Seychelles e dei viaggi che siete gasati che aumentano e fatto i viaggetti eh, Questo è interessante perché fa vedere come noi in realtà, cioè questa è un'opinione personale, ma io ritengo che la parte razionale di noi sia veramente minima rispetto al nostro modo di funzionamento, che la nostra vita sia dominata in gran parte da, da sentimenti, da reazioni istintive, da paure, da cose, no? come quando ci avviciniamo a una pentola, che chiamo in e facciamo così, no? una cosa così, secondo me è un po' il nostro modo normale di, di vivere, no? poi ogni tanto ci ludiamo noi in una specie di, di illusione no? autoconsolatoria di essere carino razionati. No? Comunque, opinione personale. Quindi dicevo, data broker, quello che commercio i dati, in realtà è l'arbitro di quello che noi vediamo, perché filtra il funzione del contenuto, fa vedere le cose che, che, che, che piace a lui, che le vuole far vedere lui, ma soprattutto, come si dice, tira il sasso e ritira la mano, lancia il sasso e ritira la mano, perché qua sono state interne polemiche, no? non è, lui dice di non essere responsabile di niente, perché lui dice ma guarda che... Quei contenuti mica li ho fatti io. No? L'ha fatto il tuo amico, l'ha fatto il mio sì, io Mi sono limitato a dargli lo spazio in modo che lo pubblicasse. No? Peccato che dice che non dica che poi come fa a vedere le cose lo dice lui. Quindi in realtà è ben responsabile, no? anche se mi dico in forma di responsabilità. In particolare lui fa vedere solo le cose che favoriscono il suo business. E non gliene frega niente, o gliene frega limitatamente, adesso forse un po' di più, degli effetti nefasti che questo può provocare. C'è l'esaltazione delle notizie negative, delle notizie scandalose, dei fatti proviginosi e così via, perché sono quelli che circolano di più, delle fake news, delle cose false, perché una falsità come nel villaggio iniziale di 150 persone, una malignità, ha una grossa forza virale e quindi che non mi vengono a dire che Facebook, che Facebook controlla le fake news perché non è vero, perché i conti sono da modello di business, i conti sono interessi potenzialmente lui più fake news sono in giro più ci guadagna più più contento no? quindi fondamentalmente occhio perché l'ambiente di Facebook e delle reti sociali non è affidabile è pieno di notizie false, eh? quindi anche qua era un po' di consapevolezza Secondo i vostri journal, Google, Facebook e Amazon hanno collezionato il 90% della pubblicità. No, quindi deve essere concentrata lì. quindi, e quindi pensate che il suo business è veramente di, di proporzioni enormi. Ha 3 miliardi di utenti, no? c'è il 90% del, business, della, del budget della pubblicità del 2020. Che cosa se ne fa, l'abbiamo già detto profila e correla per favorire la pubblicità, quindi l'attività pubblicitaria che passa dal Facebook ha molto più valore di quella della televisione, perché il messaggio pubblicitario della televisione si rivolge a tutti, va bene che c'è il meccanismo di controllo, insomma è una cosa telefonica, ci vuole un sacco di tempo per capire se una trasmissione è piaciuta o no, mentre su Facebook è, è, è immediata, più gente c'è, meglio è, quindi più la notizia è croneginosa meglio è perché come in una strada affollata più gente passa meglio è per il business. Gli possono vendere un sacco di roba, no? adesso oltre a fare pubblicità vendono anche questi, no? come se fosse al balloon, c'è cioè la marketplace di Facebook, no? piuttosto che Amazon, è clamoroso, in cui vendono proprio gli oggetti, no? E non solo li vendono, li fanno da intermediari, cioè loro offrono la possibilità a piccoli commercianti, a un piccolo commerciante. Colombia, non che, che non riuscirebbe mai a, a, a, a, a far vedere la sua merce a Torino, loro glielo offrono. Cioè Amazon in realtà è un, un grosso concentratore, eppure eh, Facebook, di, di, di, di vendite, di, di, è un grosso canale di vendita no? che ha un valore immenso e a questo punto prendono i soldi da tutti i commercianti. Ma soprattutto, l'ho scritto un pochettino più in grosso, affrontiamo la seconda parte della cosa, se siamo in tempo. È quello che si chiama foraggio per l'intelligenza artificiale. Quindi, questi dati, qua, questa mola di dati, vengono rivenduti o vengono utilizzati per sviluppare dei sistemi di intelligenza artificiale. Adesso vediamo, vediamo come, che a loro volta rendono ancora più efficace questo meccanismo nel suo complesso. Per esempio, attraverso una profilazione più accurata o attraverso il capire il sentimento di una persona o di un gruppo di persone. Vediamo come è fatta questa tecnologia. Va bene così, volete, atto, volete fare un attimo, avete delle domande? Adesso passo all'oltre. È abbastanza chiaro quello che c'è. Questo l'ho già detto, lo ripeto, è il punto di ingresso eh, che si mette in tempo di pandemia, uno sta a casa, eccetera, quindi è, è incredibile come le persone tendano a sfruttare le reti sociali come unico punto di informazione, per sviluppare nessun senso Tanto per dire, eh, sembra che siano previsti 1200 miliardi di dollari di acquisti nel 2025 solo sulle reti sociali, che è un numero enorme. A differenza di quello che capita con i media tradizionali, a televisione ha l'Obiter, come dicevo prima, cioè uno fa una trasmissione e dice come andata la trasmissione? Sarà piaciuta? Ah, aspetta, no? allora facevo fare un'inchiesta telefonica, telefono un po' di gente, un campione significativo, quelli esprimono un parere e sulla base di quel parere ipotizzano che quel parere sia generalizzato, ma poi che dicono la trasmissione ha avuto un Obiter del un 12%, uno share del 12%, 20% e così via. No? Questo è. Per fare questo processo è una cosa molto lenta, no? telefonare eccetera. Invece, su internet è velocissimo. Perché io ogni volta che pubblico un posto e pubblico qualcosa, ho subito la misura. Se la cosa è piaciuto meno, perché contro i live, contro gli accessi, so tutto, no? Cioè, vedo le persone che accedono, vedo quanti accedono. Quindi so il successo della cosa. Allora posso fare un giochino divertente. Dico, questo questo posto non è piaciuto tanto, come mai? forse il colore non andava bene aspetta che lo cambio, gli cambio colore no? e poi vedo se ho avuto più successo di prima e così via posso generare un sacco di varianti fino a indovinare il messaggio che, che, che, che spacca di più no? ho letto che nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2016 la campagna pro Trump pro no? produceva una media giornaliera di 50-60 mila varianti dello stesso messaggio, no? fino a beccare quella più adatta per convincere la gente a, a, a, a votare per Trump. Non lo dico io, lo dice il direttore della campagna elettorale di Trump, Claude Pascal, probabilmente Allora, sulla base di queste cose è nato varie start up, tra cui un inglese che si chiama Cambridge Analytica che ha deciso, ma sai che c'è? siccome io ho sommato... questa qua faceva gamification su Facebook cioè faceva facevi giochini che dicevo prima di questo Dice, siccome io i dati c'ero, l'ho, grazie a Facebook c'è un accordo ambiguo tra Facebook e Cambridge Analytica ho raccolto i dati per 87 milioni di persone negli Stati Uniti sai che c'è? Così li classifico e poi li diventa Trump. In maniera che Trump possa impostare, Trump, Trump è dire, potrà fare un altro matrimonio sanguino, non so, possa impostare la sua campagna politica sulle paure di questa gente. Eh? E quindi possa cominciare a bombardare con fake news e l'altro, con cose che proprio sfruttano il sentimento della paura. È venuto fuori uno scandalo, no? che un casino, ne ha parlato tutti. Elezioni, elezioni false e così via. In realtà, come dirò, dirò dopo, l'effetto è fondamentalmente sulle persone insicure. No? Quindi su, su, in America durante le elezioni ci sono quelli che si chiamano state swing state, cioè gli stati che sono indecisi su chi votare, sapete che le elezioni americane si basano su un certo numero di rappresentanti degli stati, tra l'altro con numeri un po' assurdi, no? e alcuni stati, come la Florida, erano certi. Quindi bastava spostare poche migliaia di centinaia di voti per avere un rischio di qua di là. Detto, no? E quindi sono soprattutto, sono soprattutto mirati alle persone di questo tipo, questi tipi di, di, di, di interventi. Naturalmente, eh, le fake news, come dicevo prima, sono molto diffuse, no? e, e, e Facebook fa ben poco per moderarle, ma fa ben poco per, per, per fermarle. Cioè, se c'è una notizia falsa o ingiuriosa, no? Che cosa succede? Che Facebook dovrebbe essere tenuto a bloccarla. In realtà come fa a fare questo? La prima cosa la fida l'intelligenza artificiale, cerca di capire senza spendere soldi se è veramente così. Poi c'è una roba mostruosa, che sono centinaia di migliaia di schiavi sparsi in giro per il mondo, in paesi del basso reddito, che passano la vita anche per l'inizio ufficiale attaccato a un computer per cercare di capire se una cosa va bene o non va bene c'è cioè, un intervento umano di massa no? che evidentemente ha l'efficacia che ha anche perché magari sono pakistani e la fake news è l'italiano quindi diciamo che la fake news c'è poca volontà di bloccarla anche se le affermazioni sono, sono, sono, sono, sono, sono di altro tipo no? Cioè, nella, nel, nel, ogni 2,16 dollari di pubblicità digitale a testate giornalistiche legittime gli sezionisti danno, danno circa un dollaro ai siti di disinformazione quindi le fake news, le fake le, le fake, le fake, le fake proprio le notizie volutamente false rendono molto no? tanto gli sezionisti pagano magari inconsciamente perché hanno il più successo in modo significativo le organizzazioni che diffondono informazioni false al punto tale che c'è una tecnica politica molto suddola, che è quella che si chiama sovvertimento dell'agenda politica. Cioè se io sono in questo momento in Italia, c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, quindi l'agenda politica a primo posto è l'elezione del Presidente della Repubblica, e poi che ne so, permanenza di Draga a Palazzo Pigini, e poi eccetera eccetera. Ma non voglio che questa cosa vada avanti, perché voglio, voglio disturbare la cosa, posso inventarmi una super bufala No? che catturi l'attenzione di tutti. A questo punto, la prima notizia che vedete nel telegiornale sono i fatti di Viviano, no? i fatti di Miliano. E l'argomento politico importante di quei giorni passa in terza riga. Questa è voluta questa cosa, è appunto il sorvertimento dell'agenda politica. Nel senso che l'agenda politica dovrebbe occuparsi prima di tutto del fatto 1, poi del 2, del 3, invece più. No? Disturbata dall'opinione pubblica che strilla su argomenti che sono molto meno importanti, ma che soprattutto sono in gran parte falsi. Reti sociali poi non sono solo post, sono anche gruppi, gruppi di persone no? che tra di loro si scambiano informazioni, ma soprattutto sono pagine. Cos'è una pagina? La pagina è un mini sito, cioè io non mi limito solamente al post, ma voglio pubblicare una pagina su un argomento queste pagine hanno i loro forum che fanno opinione ma soprattutto la pagina posso sponsorizzarla attenzione, perché io faccio una pagina io ce l'ho un po' di pagine, siti sì, eccetera se do 10 dollari o 10 euro a Facebook lui mi assicura che quella pagina la diffusione di quella pagina non si divida ai miei amici ma mi dice proprio, guarda, in maniera più trasparente che siccome io ho profilato la gente questi segmenti di popolazione potrebbero essere interessati ai contenuti che tu pubblichi. Quindi se mi dai 10 euro, io ti assicuro che la mia base, la base di informazione può raggiungere migliaia di persone. Quindi se io sono interessato a propagare un argomento no, su numeri certi, io pago Facebook una somme minime, perché dovuto 10 euro non l'ho per caso. E a questo punto la Facebook usciranno anche voi, il posto scritto sponsorizzato. No? Sono i post che raggiungono molto più di allora c'è una cosa che me ne parlo meglio. Dopo, quello dell'Istantartico antartico, se io faccio una pagina supponiamo che voglia fare un po' di addetti, no? mi conviene fare una pagina senza, senza nazionalistica e che si base di nuovo sui sentimenti della gente. Le pagine religiose sono molto di moda. C'è una pagina bellissima, sono Madonna del Megone. Ora io non ho nulla contro i fedeli, no? Però è una pagina pagine lì, che attirano un sacco di gente perché sono di tipo fideistico, no? Oppure faccio una pagina contro lo straniero che sbarca ah, dalla barca, no? e allora quella diventa una pagina perché sviluppo il sentimento della paura. Se me la faccio sponsorizzare da Facebook ottengo subito un'udienza molto, molto grande da cui posso pescare i mi miei quindi qua non so, qua c'è la verità sullo sfondo, no? c'è la una, ho preso un esempio sugli sugli alieni e gli alieni è un altro argomento molto gettonato c'è un sacco di gente parliamoci chiaro, che è frustrata dalla vita no? e che intravede magari negli alieni una possibilità di rinascita di salvezza, questi intendono no? a credere a, a delle bufale, enormi se io faccio una pagina che intercetta questo sentimento diventano tutti miei a questo punto di sopra gli passo quello che voglio, perché tanto loro si sono fidelizzati, cioè credono in maniera fidelistica a quel contenuto e quindi se io posso invecidare un paio di scarpe, poi si fa a comprare le scarpe che dico io. Valeria mi guarda perché lei è esperta di queste cose, e quindi le pagine sono, la sponsorizzazione delle pagine sono degli strumenti fondamentali, ma poi come posso fare a a aumentare ancora la diffusione, mi compro dei fake account. Cos'è un fake account? Un account, l'account è la mia rappresentazione in Facebook di me stesso o in Google. No? Un fake account è un account falso, cioè non c'è una persona dietro. No? Può essere fatto automaticamente. No? Quindi io mi faccio una pagina, poi compro, compro sul mercato nero no? per 8 dollari. 8 dollari, 1000 fake account, questo è il 2017, non so se i prezzi sono cambiati, que quei fake account li faccio fare tanti like sulla mia pagina, io già ho una diffusione di tipo virale, no? perché poi li faccio pubblicare fake account, le cose che e quindi è uno strumento, c'è gente, no? influencer, che non erano nessuno, ma ne sono creati una reputazione su internet perché hanno comprato fake account. Quindi io potrei comprarmi i fake account che dicono come è bravo Franco Marra, metterlo in internet, dopo un po' diventa una persona importante e magari guadagno un sacco di soldi. Come Fedez, la Ferrara, non cosa hanno fatto. Però il, il, il modello è un po' quello, no? Cioè come fa una persona normale a diventare così popolare che quando si mette un paio di calze colorate tutti se le vogliono mettere? Come fa a raggiungere questa diffusione? Lo fa pagando, no? O sponsorizzando Facebook, o ancora più brutalmente comprando sul mercato nero degli hacker russi tramite altri sistemi no? fake account, spende spendi 8 dollari, chi se 80 dollari e se ne feca. Bello il mondo, no? Poi c'è una cosa particolarmente sudola secondo me, queste casi si chiamano si chiama pagina chiappa click, no? Perché evidentemente. Allora, questa attenzione perché è un trucchetto, che ho scoperto da poco, che è particolarmente sofisticato. Allora, io ho una pagina e voglio pubblicare un contenuto di amica Valeria, che ci è prima tanto. Normalmente si fa con un link, no? cioè io vado sul suo sito, sua padre il suo contenuto e poi io pubblico il link a quel contenuto. Quindi uno si vede arrivare paginata, poi c'è una scritta blu, con scritto w blu, blu, picco pallino, ma clicca di sopra e va finalmente sul sito di Valeria. Questo qua è un passaggio che è faticoso, nel senso che la gente media molte volte non ha voglia di fare clic. Sarebbe molto meglio se io il contenuto di Valeria lo facesse apparire direttamente dalla mia pagina come se fosse mio, se lei non sarà via, sarà vero stesso. Allora, Facebook si è inventato proprio un programma marketing che si chiama Instant Articles che permette proprio di fare questo. E poi ho fatto un'altra cosa, dice tu Franco Marra, che pubblichi questa roba, siccome questa roba tiene la pubblicità, facciamo, non dico a metà, ma ti do un po' di soldi della pubblicità. Quindi io Franco Marra, specialmente se io sono un abitante del Kosovo, della Macedonia, che ho qualche problema, c'ho una famiglia, c'è otto figli, qualche problema di identità ce l'ho, Vivo questo come una grossa opportunità. Quindi mi vinto editore. Allora, mi faccio una pagina. Faccio scrivere, faccio apparire in questa pagina i peggio contenuti che trovo in giro per la rete. Quindi quelle caratterizzate da opinioni turpi, no? perché so che vengono molto diffuse, e più faccio questo, più guadagno. Addirittura posso addirittura fare delle famiglie di pagine. No? Tra l'altro, questo fatto, è stato usato dalla lega nel 2018. Proprio con editori della Macedonia, no? Cioè io posso ripetere questo giochino, chi se ne frega se frega i contenuti degli altri, tanto, no? E posso quindi pubblicare sistematicamente dei contenuti a forte contenuto emotivo, a forte, a forte valenza emotiva, perché tanto io so che ci guadagno, no? E Facebook mi dà un po' di spesso. Adesso questo programma Facebook l'ha tolto, da, dai nostri paesi dall'Occidente ma hanno lasciato in paesi come Kosovo che Macedonia proprio perché lì c'è la gente che ha bisogno di soldi questo poi è anche un bel telema morale cioè se capito, ma voi c'è famiglia no? quindi è un bene o male dargli la possibilità di guadagnare soldi sparando bufale a noi occidentali ricchi, grassi, iniziati? Boh. <ride> e iniziati ma è che dico ciò però insomma così è la realtà di fatto anche qua c'è un articolo molto interessante un ricorso in inglese ecc. peccato che con questo meccanismo abbia prodotto qualcosa di 10.000 morti e 700.000 sfollati in Myanmar Myanmar è un paese buddista che per definizione dovrebbe essere il massimo della tolleranza e vedi, guarda caso ci sono delle minoranze o maggioranze non so che ce l'hanno per i musulmani con una comunità musulmana che si chiama Rojiga no? e i editori locali o anche non locali, anche lui dalla Macedonia che si fa soldi perché le sue pagine vengono viste in Myanmar, no? c'è della gente che ha pubblicato delle pagine che parlava male dei, no? Parla male dei musulmani, e ha raccolto un sacco di fake news sui musulmani che sono apparsi come verità. In Myanmar la maggior parte della gente si informa solo tramite Facebook. Eh. Risultato, L avete visto anche voi, feroce propaganda antimusulmana che è morti, no? gente che è scappata, eccetera. Perché erano delle notizie che ha toccato i punti che dicevo all'inizio della presentazione, cioè quei sentimenti di paura, di odio, del di diverso, eccetera, che sono fortemente motivanti, fortemente emotivi, no? e quindi la gente ha scatenato l'odio nei confronti dei musulmani. Questo per dire anche l'effetto no? di questa potenza enorme dei reti sociali che dipingono il mondo secondo i loro interessi e ci fanno agire, no? cioè non ne frega niente delle conseguenze etiche di quello che noi potremmo fare su scala sociale, su scala globale, no? L'importante è che loro ci guadagnino. cioè ogni volta che c'era una pagina di grande successo in Myanmar, Facebook guadagnava con la loro città. Con queste tecniche di disinformazione la... ci sta spendendo milioni di dollari tutti gli anni, no? Allora, sono a livello internazionale, cioè la Russia ha cioè l'internet agency a Mosca dove c'è gli hacker di punti che attaccano l'Ucraina, è successo l'altro giorno, hanno oscurato tutti i siti del governo ucraino, dicendo delle informazioni antiche, eh stiamo arrivando. I regimi democratici, i partiti ormai lo fanno la grande, questo no? Infatti io sto proponendo in altre sede che se ci fosse mai un finanziamento pubblico dei partiti dovrebbe essere intervento a coloro che usano queste tecniche di perché ha fatto salvi, Salvini, lo fanno tutti forse, forse a destra più gli altri e del regime autoritario non se ne parla manco, no? cioè, la grande barriera, la grande muraglia cinese non più quella che c'era una volta ma è un faruo cioè una barriera elettronica sul confine della Cina che blocca i siti che vengono dall'esterno e gli altri perché vogliono preservare i loro miliardo e tre di cittadini come bacino di informazione loro e di dominio loro, quindi sono WeChat e tutte le altre cose che vogliono dire. capite che questa rete poverina che era nata da quattro universitari che volevano scambiarsi i loro articoli no, nel 1979 è diventata una specie di luogo ma esatto sui il principi di università, non ti faccio pagare, siamo tutti amici, eccetera. Cioè. Come dicevo prima, l'efficacia della disinformazione è ben studiata, ha particolarmente importanza sulle persone che uscivano con quelli con indecisi, e quindi sugli Stati decisi in caso delle azioni Chi è fortemente convinto di una cosa difficilmente cambia opinione, però le fake news campano molto più lungo della smentita, la smentita non serve a niente l'avete no? visto anche voi e il messaggio conta meno della provenienza ideologica perché sono fortemente con, con, se io sono fortemente convinto dell'idea difficilmente cambio opinione anzi, magari arrivo con una cosa ostile per, per però negli stati nelle situazioni di equilibrio no, eh, conta molto questa ma dicevo Tutte queste tecniche vengono esaltate, mentre prima vengono fatte a manino, ma questa tecnologia nuova che si chiama intelligenza artificiale. Guarda, è un è una cosa un po' complicata. Allora, l'intelligenza artificiale, io, lavorando negli venti, ho visto i primi esempi di in intelligenza artificiale degli anni Ottanta, ma erano un'altra cose, erano sistemi esperti, l'idea era di fare in maniera che Tutte le cose che sa un medico venissero messe dentro un computer e attraverso una serie di domande, il computer potesse rispondere una diagnosi, no? tentativi falliti per in gergo si diceva conare un medico, perché non si è mai riusciti attraverso un'intervista significativa so, i medici a avere un sistema che effettivamente funzionasse. Adesso le cose sono cambiate perché è arrivata una tecnologia mostruosa, secondo me, che si chiama Deep Learning, che consente alla macchina di imparare. In questo modo mi si fanno intervistare milioni di medici, per esempio di prima, no? oppure pareri medici, che ci sono in rete, oppure milioni di fotografie che trovo in rete, e a questo punto eh, il sistema è in grado di riconoscere le cose. E adesso è non ve lo faccio vedere, però se andate sul mio Google Foto, magari vi mando un link, cioè, dicevo prima che mi piacciono i gatti, c'è cioè una bella pagina sui gatti, quindi i gatti. Eh. Ma non l'ho fatta io, l'ho fatta Google, perché in tutte le foto che ho trovato e che ho messo su io, lui è stato in grado di riconoscere il gatto. Ma, gatto bianco nero, nero, gatto giallo, gatto di spalle, gatto di coda, cioè questi sistemi che si chiamano di deep learning, che vuol dire imparare, insieme che imparano, sono in grado guardando moltissimi esempi di astrarre il concetto di gatto e quindi di riconoscere poi successivamente dopo una fase di training di istruzione gli faccio vedere una foto nuova che lui mi dice se c'è un gatto qui ma ripeto gatti in tutte le posizioni oppure cavalli in tutte le posizioni oppure tramonti L'ultima che ho trovato, ne parlavo con un amico l'altro giorno, mi ha creato una galleria che si chiama Nuoto. Cosa vuol dire nuoto? Sono andato a vedere, erano tutte le foto che avevano dentro il mare, qualcuno in costume da bagno e una spiaggia. Quindi lui ha riconosciuto i tre oggetti, no? mare, persone in costume da bagno e spiaggia, e ha fatto una correlazione di quelle che dicevo prima. Si è inventato il nuoto, che è l'elemento che logicamente unisce queste tre immagini e quindi mi ha creato una galleria di immagini che si chiama nuoto. Non so se è chiaro, cioè, è, è, ma, ma anche quando parlo con questo affare e parlo con Siri, sì, è impressionante, provate a parlare, perché poi queste cose no, non è che sono in laboratorio, sono sul nostro smartphone, sono dappertutto, non ci accorgiamo perché l'intelligenza artificiale è in etica come si comporta come un uomo, non capisce che è una macchina pericolosa. Consigli, se io schiaccio a lungo questo tasto, mi risponde un assistente, che è un elemento di questi. No? Ha imparato con milioni di esempi il linguaggio naturale, ha imparato a rispondere in italiano e mi risponde anche a tono. Ciao Siri, come va? Non è Ma potete farlo voi. Una volta vi ho detto degli insulti, per, per gioco, mi spiace perfino perché emotivamente mi sembra una persona, quindi non riesco neanche a insultarla, no? Ma risposto un mi è così. <ride> ha dei limiti molto forti, però insomma è un sistema basato su rete neurale deep learning che è che sono quelli che traducono, no? come dicevo prima, se voi andate su una pagina in inglese e schiacciate un tasto, vedete una traduzione che è ragionevole, sono quelli che fanno gli assunti, eccetera. E una tecnologia è sempre più diffusa questa. Quindi sono in grado di formulare risposte, uno li parla e mi ha dato una risposta coerente, che poi cambia, cioè se faccio una domanda leggermente diversa, mi cambia la risposta. Riconoscono i volti e le facce, no? quindi Google Photo per esempio, c'è un sacco di foto dei vicini. gli ho detto una volta come si chiama e poi loro, il sistema, mi ha sempre riconosciuto le facce di quella persona e mi ha messo un'unica un album che si chiama Bruno Bondi, Gatti, mi conosci il mio gatto per nome, cioè io ho tre gatti, uno si chiama Puc, se dico cercami Puc, ti mi tira fuori solo le foto di Puck all'interno di tutti i gatti. Siccome questo meccanismo si basa sui dati che li do i dati vengono fuori dalle reti sociali perché tutti i milioni di dati che non li danno no? sono usati per allenare sistemi di questo tipo fatti più forti sono facebook, amazon, google, google tutti dei sistemi molto evoluti di teoria di diciamo. e vengono usati ormai anche in situazioni delicate per esempio eh, nei tribunali americani si usa un sistema di Deep learning per determinare chi ha diritto a uno sconto alla pena oppure alla a libertà condizionale oppure delle banche mi viene a chiedere un punto. Ma tu chi sei? Aspetta, che se, sento il sistema e il sistema sulla base dei dati di tutti, quello che ho io mi colloca. diceva questo sto attento perché, perché, perché abita in un quartiere che non è bello, cioè non vale pure a dire. Sta attento perché, guarda che nel passato questo signore non ha questi quei soldi, dice perché abita in un quartiere di periferia e quindi ha fatto una correlazione, che però è del tutto arbitraria. No? C'è cioè, il problema di questi sistemi è che poi vanno a prendere decisioni che sono del tutto arbitrarie, sono violente. No? Cioè, ma che ne sai tu se sei solo una persona onesta o no? Come ti permetti di astrarre in modo automatico, senza nessun intervento umano? la mia condizione di solidarietà, per di più i dati possono essere falsi o comunque diciamo artefatti, si chiamano values, pregiudizi, no? cioè se io vi faccio vedere milioni di foto di uomini bianchi, no? probabilmente i giudizi che lui farà sulle persone di colore non saranno così precisi. O comunque saranno correlati con situazioni, come Ma la maggior parte dei neri in America vive detto, vive in quartieri periferici, no? è molto improbabile che un nero ottenga un credito in banca, se viene giudicato da un sistema di intelligenza artificiale, o è molto probabile che non ottenga uno sconto di pena, oppure una cosa a libertà condizionata, perché lui vive in un quartiere dove ci sono più reati. Quindi si presuppone, correlando, statisticamente, come dicevo prima, che lui sia potenzialmente un delinquente, ma anche lì non è vero, no? E questo è un problema molto grosso. Secondo Gender, gender, gender, gender HiFi, che è un sito che si occupa di Megasmith è una donna chiesto al sistema, che Megasmith è una donna, però se scrivi dottor, Megasmith è un uomo. Questo è un caso clamoroso di pregiudizio. Cioè questo vuol dire che nei suoi dati no, gli uomini sono laureati e le donne no. Quindi se uno poi attacca una procedura di credito, un meccanismo di questo tipo, è chiaro che il bancario tende a dare un, un credito maggiore, quindi a fornire una, un finanziamento più volentieri dottor che non alla signora Megan Smith, no? con tutte le conseguenze sociali che questo pone. Per di più non si capisce perché lei evidenza l'evidenza di ricerca questo. Cioè, siccome il meccanismo è un po' strano, non è tracciabile, per cui dici ma perché mi hai detto che questo è? Eh, non, non c'è risposta. Ci sono dei programmi di ricerca in questo momento, specialmente in Europa. L'Europa è molto sensibile su questi punti, quindi sta finanziando dei programmi di ricerca che si chiama Explainable IA, cioè l'evitazione di spiegabile, che deve giustificare. Uno dei criteri è sì, tu mi hai detto questo, ma adesso mi spieghi perché mi se non c'è questo meccanismo in cui l'umano controlla, no? e se ne fa una ragione di quello che gli ha detto, la cosa è molto pericoloso. In ogni caso, i dati dei reti sociali qui finiscono. Oltre alla pubblicità, questo qua è il grosso business, perché è il business del futuro. No? Tesla fa delle macchine che potenzialmente guidano da sole, grazie alla raccolta di milioni di dati. Eh? che le macchine vedono in giro, semafori, le situazioni, ciclisti, una capacità di rappresentare il mondo che adesso Tesla utilizzerà anche nei robot umani, umanoidi, che hanno un'infinità di applicazioni. Pensate solo al problema dell'assistenza dell medica alle persone anziane. No? Se io faccio un robot che è dolce, tranquillo, buono, ed è in grado di muoversi nell'ambiente, no? allora avrei un successo commerciale pazzesco. Della, eh, vabbè, i fake account ho già parlato prima fondamentalmente siccome un sistema di intelligenza artificiale è in grado di simulare un uomo scrivendo eccetera, io posso inventarmi dei fake account che fanno finta di essere persone vere ma al punto tale da essere convincenti facciamo un esempio sapete tutti cos'è il phishing? No? poi ne parlo dopo cioè vi arriva una mail dalla banca che dice guarda che magari è scritto in italiano improbabile no? Guarda, che se tu su clicchi su questo link ti arrivano 100.000 euro. Oppure c'è uno in Senegal che non sa so dove mettere i soldi. Quelli si chiamano phishing, cioè sono tutti mail vuoti e mirati a far sì che voi premiate il link. No? Dopodiché parte il link, fa finta di essere la banca e chiede i dati, eccetera. Si riconoscono abbastanza i Fish perché sono stati male. Poi... Supponiamo che vi arrivi una mail o un post da un parente prossimo e che è scritto in maniera tale che, scritto, che, che racconta proprio di voi bello fratello, ciao Chiara, come stai? guarda, so che sei andata l'altro giorno a, a fare un viaggio a Genova, però... c'è cioè, una roba che lo dice, è veramente mio fratello a questo punto siete fregati perché non c'è più la distinzione artificiale, naturale. allora pensate che i vostri dati manipolati da un sistema di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a risultati di questo tipo. Ne parlo anche dopo. quindi Questo qua si chiama spearfishing, cioè la pesca con più, Mentre il fishing puntavano la lenza e chi beccavano beccavano. Cioè, il so, fishing era mando una mela a 150.000 persone se solo il 2% ci crede, io comunque raccolgo raccolgono. Questo no, come sistemi di artificiale sono in grado di organizzare un'informazione per voi tale che voi ci cascate. No? Quindi è la pesca con la pioggia, come il subacqueo non non butta più la rete, la proprio il pesce. Poi evidentemente tutti questi dati possono essere usati per scopi di sorveglianza. Ma i sistemi di intelligenza artificiale che riconoscono i volti sono ormai in pratica mm. abituale. No? Cioè lo, lo, lo fanno il mio telefono, anche qua vuol dire Google Photo, se faccio una foto a qualcuno poi mi dice guarda, ho visto una faccia, di chi è questo? Ah, è di Bruno. Io Bruno, ah, perfetto, la metti da parte e mi crea un'auto di su volti. No. Quindi il riconoscimento del viso è già una cosa super... Tutte le telecamere che sono in giro, gran parte delle telecamere che sono in giro, sono, chiaramente, offrono servizi di riconoscimento del viso, per cui se uno commette un reato vedono il viso, poi vanno a vedere gli schedali se c'è un nome, se c'è per viso, se c'è un nome per il camera. Quindi è fondamentale. Questo può essere usato... Ebbè, eh è stato usato la grandissima in Cina, no? Cioè stanno sviluppando dei sistemi contro gli Uyghur, sapete che gli Uyghur sono una minoranza musulmana che vive ai bordi della Cina nel deserto delle parti del nord-ovest e sono perseguitati, in pratica. Sembra che li sfruttino come mano d'opera gratis nelle grosse, nelle grosse compagnie anche elettroniche, magari quella stessa che ha fatto un iPhone, cioè Foxconn. Cioè, Stava arrivando delle forme di schiavitù in sostanza, poi sembra che Pentagono stia finanziando delle de, de, de attività per, per prevedere. È una cosa che fanno le reti, le reti neurali: è la previsione. Cioè, siccome sono successi in questo determinato quartiere tanti reati, è probabile. Si chiama polizia positiva questo: è probabile che nel giro dei prossimi 5 giorni capiti un altro reato lì. Quindi la polizia concentra le forze in quei quartieri, con il risultato che concentrando le forze becca molti più reati, quindi il quartiere peggiora cioè, nella classifica e quindi sempre di più, c'è una specie anche di cose che, che, che si auta le meno e lo usano per, hanno usato per contrastare le manifestazioni anti-Trump, attivisti di sinistra di colore, eccetera. ma il controllo politico non è solo cinese, cioè, non sto a spendere ulteriori parole su questo tema, perché penso che tutto quello che è successo al congresso degli Stati Uniti c'è poco da spendere. La polizia predittiva che identificano i quartieri pericolosi, che a loro di volta per questo motivo diventano più pericolosi. Quindi la polizia predittiva conviene fare un reato in crocezza. Quindi, se volete fare un reato, fatelo in crocezza da un'imperia di, un di lana sistemi giudiziari che concedono benefici, l'ho già detto, questo non sono persone di colore, eccetera. In Cina la cosa, non so se è che può davanti, ma sta assumendo proporzioni proprio istituzionali. Per cui tramite un chat, servizi sociali che dicevo prima, la Cina sta costruendo un sistema di credito sociale. Cosa vuol dire? Viene a vedere, capiscono se tu sei bravo o no, un po' come a scuola. Quindi se tu sei uno che paghi puntualmente le fatture, onori i contratti, hai il bravo, ti comporti bene in rete, dici parolacce, eccetera, hai un punteggio e ti metti in un di bravo cittadino. Un punteggio di credito sociale. Se hai un punteggio elevato, poi sei premiato. E quindi puoi accedere ai servizi, che altri ne mandano. Quindi è accesso facile a a ai finanziamenti. Noi lo facciamo anche noi, quasi è vero perché l'ho venuto in banca, la banca fa così, eh? devo cercare di capire se voi siete bravi ragazzi o no, prima di darmi soldi, lì è su base sistematica, quindi è accesso facile a a ai finanziamenti, agli affitti, lo leggi, Vabbè, una macchina, se, se, se è un alto punteggio eh, ti affidano la macchina, se no no, come in ti facilitano le comprare i pendenti per gli spostamenti, ti eh, gratificano perché viene pubblicato e riconosciuto come un bravo cittadino sul social. Quindi pompano un tiro di Se invece diventi cattivo, ti escludono dai voti, dagli hotel, dalle scuole private. Ho fatto scuole private in regime socialista, io dai lavori di prestigio ti rallentano la commissione internet, l'altro altro, un altro che, che, che la fibra per tutti, ti abbassano la capacità di banda, così fai meno danni, e ti mettono in una blacklist di storia, no? ovviamente che succede? Che uno che si trova in quella situazione peggiora, e quindi come vengono dei Il dramma finale di questa storia è che non risolve il problema, no? anzi lo peggiora, no? perché ovviamente chi si trova escluso dalla società tende a commettere le allora il suo punteggio peggiora sempre di più, quindi è sempre più escluso e così via. è come il sistema giudiziario americano che tende a condannare i lei. Allora meno che tornino nel suo ghetto cosa fa? non ha più pericolo, non la continua, fanno? A cui ti dice alla cattiva, ma è un sistema di perverso. Allora, ho letto un libro molto bello ultimamente, anzi lo sto leggendo, che parla di cosa vuol dire etica l'indirizzo artificiale. Allora, la prima considerazione è che la logica computazionale, la logica computazionale è la logica che segue il computer, non è neutrale e non è aggettivo. Prima di tutto consuma un sacco di energia, non sembra, ma questo affare qua consuma un sacco di energia, perché dietro c'è dei data center, no? Cioè, lui, voi pensate che il vostro smartphone sia qua, in realtà il vostro smartphone è solo una finestra su degli enormi data center ma 4 ormoni, server pazzeschi, che magari sono incolato piuttosto da un po' locato. quindi è lì che c'è un grosso consumo di energia. Però anche per fare affare qua, hanno dovuto estrarre terre rare in Africa no? stagno, adesso ci sono le, le, le, le, batterie, le batterie a litio, non che sono le azioni, tipicamente le azioni di, di estrazione dei minerali sono disastrose, cioè, chi dà sempre che il capitalismo si è basato sull'estrazione delle materie prime facendo pagare il costo vero delle materie prime agli estrattori o all'ambiente? No? Cioè c'è nulla nei fiumi, le foreste deforesterizzate, il provvedimenti delle popolazioni e così via. Questo è il vero costo delle materie prime e dell'estrazione, non è quello del mercato a mattino E poi c'è lo sfruttamento delle persone. No? Allora, il sistema di Deep Learning funziona in questo modo. Io vi faccio vedere un sacco di gatti, però ogni volta che devo dire se il gatto è un gatto o no, per, per istruirlo, eh. Poi dopo capisce da solo. Allora, cosa succede? Che quando lui non funziona ancora, la devo istruirlo, Devo far vedere i gatti agli umani. Ah, perché ah. Roma? Allora, faccio vedere un sacco di foto dei gatti e umani e gli umani mettono un taglio. Scrivono gatto cioè devono fare un riquadro della foto in cui c'è il gatto, escludendo alberi, cavalli e altre cose, e poi scriverci elettronicamente vicino, a fare la posta, quello è un gatto. Dopodiché quella foto viene fatta vedere al sistema di intelligenza artificiale che viene pulito, Cioè se lui indovina quello che si ha fatto l'operazione di identificazione quindi viene con un gatto ci sei bravo e no? continua così, se no cambiano la rete in maniera tale, sono se sesti fino a quando il riconoscimento del gatto viene fatto a 92% però ho bisogno di un umano all'inizio che dica che quello è un gatto, perché se no la rete non, aveva, non potrebbe dominarlo. No? allora come facciamo a fare in maniera di, di taggare segmentare e taggare si deve questa operazione io ho partecipato a un progetto che lo facevo come devo dire, sperimentalmente Milioni di foto? Semplice, becchiamo un sacco di papistani. Costano poco, muoiono di fame. No? E come facciamo? Semplice, mettiamo su un servizio in rete no? e facciamo vedere un sacco di gatti, un sacco di foto e loro in tempi predeterminati. A gatti e a miselle andiamo a dire gatto, cane, calavo, eccetera. No? Poi quando è finito li facciamo. Questo si chiama crowdsourcing, cioè estrarre le informazioni dalla folla, e ci sono dei sistemi che potete vedere tranquillamente, potete fare anche voi un mestiere di questo tipo. Il più famoso si chiama Mechanical Tart, cioè il turco meccanico. Nel Settecento alla corte, mi sembra, degli Asburgici, c'era un giocatore, un automa, vestito da turco, che giocava a scacchi. In realtà dentro c'era un uomo. Però è rimasto famoso, perché... ha. Ha fatto un grande scalpore a quei tempi tra le varie corti europei e quindi Amazon ha avuto il buon gusto di chiamare questo meccanismo meccanica locale. apro la parentesi voi pensate a Amazon come quella che vi vende le cose? non è solo quello è soprattutto sistemi Cloud e intelligenza artificiale, che vi serve a vendere meglio le cose allora qua stanno sfruttando un sacco di gente con veramente cioè Percentuale di centesimo per un'immagine riconosciuta, tempi di lavoro omicidiali, obiettivi da raggiungere esasperati, eccetera. Quindi questo lavoro di intelligenza in realtà è stato basato su una faticosissima attività umana di riconoscimento che nessuno riconosce, per queste cose nessuno ce le racconta. Appare sempre l'aspetto favillante dell'intelligenza artificiale, non appare mai l'aspetto figlio anche Tesla lo fa, no? Tesla ha lo stesso problema, deve fare in maniera che le, le macchine riconoscono i semafori, i bambini che corrono hanno le palle per evitare di andare a scantarsi con fuori dei bambini e viene fatto, sembra, il sistema di etichettamento dei dati è stato fatto da lavoratori venezuelani e come dice giustamente, questi io ho estratto da un libro, poi vi do l'indirizzo, queste frasi non sono mie, sono mie eh, come dice giustamente, ma non c'è mica problema, perché i dati li diamo noi. Cioè, chi fa queste cose, non deve neppure fare la fatica di raccogliere i dati, perché siamo noi che li forniamo in foraggio e raccolto, tramite ah, le reti sociali. Quindi mi è sembrato giusto in questa conferenza mettere tra loro in relazione, sforza in relazione, reti sociali e intelligenza artificiale, che poi sarà la tecnologia del domani allora in questo processo di tattificazione del mondo si chiama non è discutibile semplicemente per la sua natura coloniale, coloniale perché lo fanno in Pakistan, non lo fanno la velocità di questo mestiere ed è strattiva perché estragono sia minerali che dati ma poi costruiscono dei modelli fallaci come cercavo di spiegare prima le decisioni prese sul fatto che non ti do il credito perché tu abiti in un quartiere povero è una decisione fallace, lo dici tu io non posso onorare il mio debito perché c'è un processo di astrazione per cui si identifica con un bit che tu non puoi pagare indipendentemente da chi sei tu, come ti chiami, la tua storia sociale, la famiglia, non so cosa hai fatto nel passato, magari hai passato la vita a salvare naufraghi in mare ma chi se ne frega perché il dato non è stato raccolto, eccetera. E questo vuol dire ridurre la complessità del mondo a pochi elementi estratti su cui baso delle scelte di vita. Poi i dati spesso sono estratti senza consenso, hanno bias, cioè hanno lacune, hanno dei problemi, dato se raccolgo più dati di, di, di, di umani bianchi di successo rispetto a persone di colore di successo è chiaro che poi va al peggio le persone di colore. Qua c'era un richiamo nel libro che mi ha commosso, perché nel 1968 gli studenti psicologici di Marcuse accusavano l'apparato tecnologico militare e criticavano l'Università della California implicata nello sviluppo dell'informatica al servizio della guerra fredda. Adesso uguale. queste tecnologie vanno tutte in guerra. Quindi robot militari, no? capacità di analisi dell'intenzione dell'avversario e così via, quindi in questo modo finanziamo anche il lato bellicoso della tecnologia. Quindi in conclusione i sistemi di intelligenza artificiale e delle reti sociali sono espressioni di potere che discendono da forze economiche e politiche più ampie, create per aumentare i conflitti. quindi l'obiettivo numero uno è aumentare i profitti, centralizzare il controllo e quindi il potere. Quindi l'IA, ma qua metterei anche in, in, in, in, in reti sociali, non sono una tecnologia intrinsecamente buona o cattiva. La tecnologia è solo tecnologia, bisogna chiedersi al servizio di chi sono, per capire veramente qual è lo scopo quando ci chiedono la foto del gattino. Parlavo prima di emozioni. Allora, dicevo prima, le emozioni sono dei messaggi che giungono nel profondo dell'animo, non sono solo. e quindi l'ideale sarebbe avere un'intelligenza artificiale da un aspetto molto umano che si comporti in mimica come noi. Noi quando parliamo con la persona, teniamo gli occhi sulla persona, battiamo le palle, muoviamo le braccia, facciamo tutta una serie di cose che aumentano il significato del messaggio. Un mese fa c'è stata a la Las Vegas l'ultima mostra di tecnologie di questo tipo, ah, peccato che non vi parate. faccio vedere il che... beh questo qua è un robot che permette che ha proprio che tipo specializzato tutta l'intelligenza artificiale di questo robot in questo momento è dedicato alla mimica quindi ha una mimica tale da risultare molto molto convincente l'intelligenza di calcolo se la fa se qui dentro ci mette anche un'intelligenza di calcolo che oltre a far la conosce anche l'ambiente come fa Tesla con le macchine mi avvicina a una specie di robot umanoide se posso ve lo faccio vedere Quindi le conclusioni sono che bisogna essere consapevoli. Cioè, questo sistema qua è un sistema automatico che tende a sfruttare le nostre debolezze. Sembra gratis, ma come sappiamo bene in Internet, come nella vita, non ci sono pasti gratis. Quindi quando uno comincia a fare queste cose deve chiedere ma chi paga? No? <ride> Perché pasti gratis sono difficili fare. Se è sviluppato un capitalismo su queste cose che è difficilmente controllabile, il solo fatto che paghino le tasse dove vogliono loro vuol dire che fanno... è perché vuol dire una, una potenza che ha 3 milioni di utenti, ma in Italia non esiste. Cioè noi siamo qua ancora che abbiamo... a queste cose le potenze di calcolo, noi siamo ancora qua che cerchiamo di capire la Mara di Torino che non funziona. Oppure che non riusciamo a far pagare le tasse agli evasori, perché non corregiamo i dati questi me, fanno tu. Allora se io se fossi il governo italiano darei la raccolta delle tasse e la darei a Facebook. Mi sono creato di correlare i dati molto meglio di quanto lo riesco a fare io, no? E quindi devo dire che oh, sono veramente grado di capire quanto guadagno e quanto non guadagno e fare delle ipotesi per tutto di fatti pagare i soldi. Ci sono delle potenze incredibili, 3 miliardi di utenti che forniscono dati su cui fanno l'educazione dei loro sistemi di intelligenza artificiale, con cui deducono se tu hai pagato le tasse o non hai pagato le tasse. E però è un po' di anarco capitalismo nel senso che veramente potente che fa quello vuoto. No, non è che lo riesce a controllare, le tentative di tassazione e di controllo finiscono tutti nel ruolo, no? Anche perché i politici sono anche parzialmente d'accordo, gli servono, mi servono per una propaganda politica, no? fa pagare le tasse è sempre una cosa non molto popolare, eccetera. Cioè, e quindi la tecnologia non è mai neutrale, in questo caso basandosi su quei quattro difetti iniziali che aveva la rete sociale antropologica, quella del piccolo villaggio, quella delle nostre menti, che la colpa è la colpa, i difetti in realtà sono qui dentro in tutti noi, no? Basandosi su quei quattro difetti, li hanno esaltati al massimo grazie alla tecnologia. Quindi la rete sociale, l'intelligenza artificiale dietro, io la vedo come un amplificatore enorme di quei difetti del cervello umano, difetti di quei comportamenti del cervello umano determinati dall'evoluzione naturale, no? E che permettono a questa gente di fare una barca di soldi, in sostanza, o di tenere il potere. Quindi il messaggio è cerchiamo di essere consapevoli. Abbiamo aperto una specie di vaso di pandora, i limiti dei 1550 150 appartenenti alle società, in fondo conteneva gli episodi all'interno di una piccola società, no? Adesso io, ma senza saperlo, ho 400 follower su Facebook, ma no, non ho fatto niente, sono loro che sono arrivati, no? molti non li conoscono. Cioè, si è amplificato a tal punto questo meccanismo che, che, che, che veramente è fuori il controllo. Quindi, niente, qua bisogna, dal punto di vista politico, bisognerebbe fare fuori il professore del per un digitale etico. Io ho fondato insieme ad altri un'associazione che si chiama Slow Web che ha questo scopo. Per esempio, faccio pagare le tasse sui dati aggregati, no, sul, sul, sul, sul potere, sul nucleo del potere di queste cose. Limiti le fake news, per esempio, come proposto recentemente, di non finanziare i partiti o le forze politiche o sindacali. che sono le fake news, per questo lo sono in pure gioco riportino la proprietà di dati aggregati alla comunità e vedrete noi quei dati, non solo. E bisogna diffondere questo. Cioè, questa cosa che sto facendo, sono quattro informazioni, che però spero che siano utili, proprio perché queste cose non vengono dette, non vengono dette eh? mai. E sto cercando mio piccolo di diventare di la consapevolezza. Poi ci sono un po' di libri, io in questo momento sto leggendo, mi sono permesso di mettere i titoli, anche se non quello bellissimo che sto leggendo adesso è il secondo, che è l'intelligenza artificiale, il dato scuro dell'intelligenza artificiale, da cui ho fatto parecchie delle informazioni che ho messo qua. Ma sono tutti libri di lettura. Il primo devo ancora leggerlo, non lo sono comprato, sono 400 panni, ma ho preso il punto. Però... artificiale sto finendo di rileggere. Sto finendo di rileggere ma gli androidi sognano per le elettriche? Stiamo veramente in quel futuro dell'intelligenza artificiale che era l'ombra, lo Philip storia. Sì, Filippo, che hai lo riproporrei subito, perché ci sono tantissimi elementi che, che ci interpellano anche adesso. Ricordi che sì. racconta le storie che la gente crede e, e la funzione tra l'uomo e il non umano molto molto interessante si può risentire tutta questa conferenza io ho collegato tutto il no ti abbiamo perso secondo me il facebook ci sta intercettando dicevo è possibile risentire tutta questa conferenza sì. eh sì penso che sì non lo so ah sì st stiamo riprendendo Chiamare sì. collemente, quindi verrà diffusa. Sì, sì, mi raccomando perché è davvero interessante. Oh, ti ringrazio, ti ringrazio molto. Molte. So se riuscissi a uscire di qua potrei fare vedere quella parola solo voi. Eh sì, quello po' lì è, è pazzesco. Eh, davvero. No, non so perché magari Patrizia mi ha... non riesco a capire come si usci da questo Franco, ti posso, ti posso dare una citazione che secondo me ti piacerebbe tanto? Certo. E ti do, ti do, no, ti do il permesso di utilizzarlo in un'altra prossima presentazione. Su questo tema qua dei, dei, dei robot. Eh, sì. Mi pare che fosse il in zappa che aveva detto che un computer non racconta ah. bene una storia perché gli manca la parte emotiva, eh, ti dà la parte matematica ma gli mancano le sopracciglia. Voi, <ride> Sì, sì. mi pare fosse frenzato eh? Quindi, ormai siamo arrivati al punto che stanno pensando anche alle sopracciglia no, non, ho, non ho capito bene perché si sente male sono qua vi faccio solo vedere questa roba qua di amica che non mi giro qua ah. Anche in, mi sono permesso di indicare in chat che fra poco la lettura consigliata da Slow web sarà il manuale di informatica ah, giusto, giusto, che bene. raccoglie gli atti del Digital Ethics Forum fatto nel 2020 okay. con uh, interventi proprio di Chiarani che tu citi, di Floridi e di moltissimi altri. Sono una trentina di interventi che danno un po' un panorama operativo perché poi si tratta di vedere che fare, come difendersi eccetera, grazie vedete una scheda di Google? sì, scusate, quello che ha parlato adesso è Pietro Giaro, un altro dei fondatori di Slow Web Slow Web ogni anno fa un evento che si chiama di Internet Forum e quest'anno l'abbiamo fatta a novembre l'anno scorso anche ha partecipato, molti, ha partecipato tra l'altro che sono i principali pensatori mondiali in questo momento per loro e come diceva Pietro stiamo pubblicando un libro che raccoglie gli altri, quindi eh, chi è interessato può scrivere a Snow Web, Infatti, sul sito di Snow Web, web.org e ci sono i riferimenti, che sono. Possiamo... Io e, e, non so se in Meet, sulla conferenza, si vede questa pagina qua. Oh. Ecco, questo qua è, è il robot che, che volevo fare vedere Andiamo, facciamolo con uno corto per, per dire il messaggio vincolato dalla mimica ecco, lo vedete? Sì, sì, sì, sì. questo qua è un'intelligenza artificiale che controlla la mimica. La parola mimica non riesco a farlo ripartire. No? Si è fermato, Your work can feel much smoother with Monday.com Work OS. This smooth. bene, io vi direi qua, vi ringrazio moltissimo della vostra attenzione, buona giornata, spero che vi sia piaciuto. Sì, sì, grazie.